Non riesco a parlare, il termometro ormai da 20. in tilt Cerco la calma e la pace interiore Una musica al massimo che fa così Ciao, Ah, la la la la The summer is crazy Ah, la la la, la. Penso che un sogno così Non ritorni mai più Cercavo invano una stella, ma quella sei tu